you <music> sono incompatibili con la Costituzione, in tal senso contro quali condizioni devono essere intese le limitazioni di sovranità consentite dalla Costituzione? Un giurista che dovrebbe avere la capacità eh, di comprensione e di applicazione delle norme costituzionali, no? in particolare eh, io segnalo così, mettiamo là l'articolo 11 della Costituzione, che ci dice a quali condizioni si può entrare nei trattati, in particolare nelle organizzazioni internazionali, è l'articolo 139 della Costituzione, che ci dice qual è quella parte della Costituzione che non è mutabile. Quindi, noi abbiamo due linee, no? abbiamo una sorta di filtro in entrata, nel posto il filtro della calcolatore di una volta, e poi abbiamo un, una linea che non può essere comunque superata, non, non è penetrabile okay? Okay? perché sennò si rinuncerebbe alla democrazia. Allora, da questo punto di vista, questo ipotetico giurista, che, che, che, per, che diciamo, per adesso in astratto potrebbe coincidere con la nostra corte costituzionale, però non è ancora accaduto che abbia dovuto prendere posizione in concreto, cioè esistono degli enunciati astratti. Eh, su questo punto, se, se questo giurista allargasse la sua analisi al significato economico, dei concetti normativi di Maastricht e di tutti i trattati conseguenti, dovrebbe ragionevolmente e senza particolari difficoltà pervenire all'idea che sono incompatibili, cioè che non poteva essere ratificato. Ma questo per un motivo, secondo me, radicale, o meglio, ci sono vari ordini di motivi. volendo approfondire, non c'è punto dell'articolo 11 della Costituzione che sia rispettato nella ratifica dei trattati. Non solo, ma non c'è neanche un solo diritto fondamentale che non risulti compresso o posto in stato di sospensione o alterato in maniera sostanziale dall'applicazione dei trattati. Di fronte a una cosa così diciamo, drastica, soltanto è, è ammissibile che questo non sia stato rilevato solo perché eh, il linguaggio usato nei trattati e il clima culturale, diciamo politico-culturale che li ha circondati ha impedito di svolgere questa riflessione. Grazie.